La mia prima domanda è: che cos'è esattamente Claps.me? Allora, Claps.me è una, un software, una web eh, app eh, che serve per creare siti internet, pagine, pagine singole o anche mini siti personali, che possono essere utilizzati per eh, sì, scopi personali o aziendali, oppure eventi eh, particolari, diciamo. Ok, ehm, come funziona esattamente? Allora, funziona che mh, si va sul sito clubs.me, eh, si inserisce l'email e si decide un nome di utente, un, un username e in due secondi è stato creato il tuo account perché non ti chiede più informazione e subito puoi cominciare a modificare la pagina e praticamente a giocare con tutte le app che ci sono all'interno, che ti servono per disegnare proprio la pagina, cambiare i background, cambiare i font, i colori, spostare l'immagine. Ok, dimmi come è nato esattamente? Allora, è, mo è molto divertente la, la nascita di clubs, perché praticamente ero a Madrid a parlare con eh, dei Venture Capital e praticamente per un altro, pro per un altro mio progetto e sono stato bocciato per, per tante, come ti dico, eh, abbiamo fatto un'analisi, c'è stato un incontro lunghissimo di tre ore, abbiamo fatto una, eh, una carrellata di tutti i progetti nuovi, di tutte le startup in America e ho scoperto che c'erano delle, delle problematiche da affrontare quindi sono andato subito in aeroporto perché non avevo più voglia di, di divertirmi a Madrid e ho cominciato a lavorare mettendo insieme tutte le parole eh, chiave, tutte le keyword di questo incontro qua e quindi eh, CLAPS è praticamente il riassunto di, di tutto quello che ho pensato quella notte nell'aeroporto a Madrid e ho voluto inserire su questo progetto eh, tutti i fattori che eh, potrebbero portarlo al successo Ok, e il nome da dove deriva? Il nome deriva da eh, Cloud App. Ok. C L A Dimmi, quali sono le prospettive di crescita, nuove implementazioni future per clubs? Sì, allora. Eh, come crescita a livello d'utente, ti c'è stato eh, pochi giorni fa una sorpresa molto bella. Perché è eh, eh, un Ragazzo giapponese che si chiama Ikubon ha scritto un post sul suo blog eh, perché ha trovato Clapis e, e si è fatto la sua pagina e praticamente ha fatto tutte le schermate di tutti i passi che lui ha seguito per crearsi la pagina e niente, l'ha pubblicato subito. Sono cominciati ad arrivare eh, una marea di giapponesi che stanno creando delle pagine bellissime. Ci sono già. 50-69 pagine al giorno e siamo arrivati in una settimana eravamo in 200 e qualcosa, siamo in 500 clapper con tutti questi piccoli giapponesi che stanno eh, creando delle pagine molto simpatiche. e eh, Dimmi appunto di, invece come funzionalità, avete prospettive di, di cambiamenti, nuove, nuove opzioni? Sì, perché per ieri è stata pubblicata la release. Tokyo, proprio dedicata a questo evento che è successo con l'integrazione del nuovo Twitter e in pratica poi basta inserire il tuo eh, username di Twitter e lui ti fa vedere eh, eh, lo stream di Twitter però poi integrarlo alla grafica quindi puoi giocare con lo sfondo, fare la trasparenza, cambiare colore e cambiare il colore dei phone eh, è molto bella come implementazione e subito faremo anche l'app per eh, mobile e tablet perché è importantissima e proprio adesso sto lavorando con l'integrazione sull'integrazione con instagram che sarà molto bella praticamente potrai fare eh, una foto con il, con il telefono e il tuo sito inter internet viene aggiornato subito la grafica il programma viene aggiornato con l'ultima immagine che hai fatto su Instagram. E, dimmi una cosa, eh, Clubs diventerà mai a pagamento? No. allora eh, Tutte le funzionalità basiche di Clubs saranno sempre gratuite. Ovviamente ci se, nel nostro modello di business una, ci, sono delle app, ci saranno delle app a pagamento, però sarà l'utente a decidere se ha bisogno di questa, di questa app o no un po' come funziona il modello del del iphone tu no? decidi eh, se scaricare una gratuita o una a pagamento perché ti serve così funzionerà anche su cloud dimmi di più a proposito del modello di business il modello di business eh, abbiamo fatto un lavoro abbastanza eh, grosso perché è un progetto nuovo è nato il 27 ottobre e quindi abbiamo, fatto, abbiamo dovuto fare tutto velocemente nel nostro modello di business. Che non ti posso commentare perché è un po' è sempre è, è in, questo, in questo periodo, diciamo, è, la riservatezza è molto importante perché siamo in negoziazione con, con un investitore. È un modello di business interessante perché è, ti posso anticipare che, ad esempio, su Clubs per una community, sempre una, un gestore di telefonia cellulare potrebbe offrire ai suoi utenti la possibilità di creare una pagina personalizzata con il logo dell'azienda dell e questo è, mh, è molto in, bello a, a livello del marketing, poter eh, incrociare l'utente con il brand. Le aziende pagheranno per questo tipo di servizio? Sì. Okay. Dimmi invece appunto, per quanto riguarda ehm, i tempi, insomma le tempistiche, quando pensate di poter lanciare queste nuove funzionalità? Nuove funzionalità st sta accadendo tutto velocemente perché ad esempio Twitter è stato lanciato ieri, Instagram sarà lanciato sicuramente lunedì e diciamo che una volta a settimana sicuramente ci saranno degli aggiornamenti su Club perché ci sono tantissime app che si possono utilizzare, ho trovato, ho fatto un giro di tante startup in questi giorni e ci sono delle cose veramente fantastiche su startup list e ho visto veramente di tutto. Um, per quanto riguarda i numeri, invece, puoi dirmi qualcosa? Quali numeri? I numeri di clubs, visualizzazioni, utenti. Ah ok, come utenti siamo, eh, come ho detto prima, a eh, 500, eh, tantissimi dal Giappone. Eh, sì. Come sessione eh, siamo intorno a 1000 visitatori al giorno eh, eh, e si pensi che no, non abbiamo speso neanche un, un euro in pubblicità è stato tutto il passaparola e eh, questi ragazzi che hanno scritto sui post anche dalla Spagna ci hanno, scritto, eh, ci hanno linkato tanto e eh, avremo tantissime, tantissime visualizzazioni per il poco tempo che il progetto ha e che praticamente ancora nessuno conosce eh, invece altre integrazioni con altri social piuttosto che altri servizi in vista? Sì, beh, sto pensando all'integrazione con Facebook, solo che io no, non vorrei far diventare club un social network, perché vorrei che fosse più un strumento per promuovere il personal branding e quindi associarlo, eh, farlo diventare un social network vuol, ehm, vuol dire eh, creare un profilo standard per tutti e non vorrei questo, vorrei che ognuno avesse la possibilità di creare, di creare un profilo eh, diverso dall'altro e, e fare un collettore del tutti gli altri social, perché si vede ad esempio una pagina su Facebook, la tua e la mia, sono praticamente uguali, abbiamo le stesse cose, cambiano le nostre, le nostre immagini e i nostri post. Però eh, il template, diciamo il layout, è sempre lo stesso. Certo. E su Cloud non no deve succedere così, ma non deve neanche succedere il casino che c'era su MySpace, dove veramente venivano fuori delle pagine che sinceramente non erano molto belle che è stato, diciamo, il grande successo di Facebook è aver creato questo standard del social network e è, in più in questo periodo creare un social network secondo me è una cosa, un'avventura un po' dura, no? Abbiamo un mostro che sarà difficile da battere Google ha fatto, questo, sta facendo questa prova con Plus, però secondo me eh, ci sono delle dietro ci sono delle, delle dinamiche un po' diverse, non penso che eh, adesso Google vuole, vuole, vuole diventare un social network e basta, secondo me va fatto per altri scopi. Chiaro, insomma che cosa dobbiamo aspettarci da Clubs nei, nel futuro prossimo? Dobbiamo aspettarci tantissime tantissime pagine belle, perché, e anche mini siti, perché ho visto che tanti stanno usando l'opzione più 5 che ti permette di aggiungere altre 5 pagine a quella pagina iniziale e quindi um, ho visto che ci sono già delle aziende piccole che stanno creando il, il mini sito con collabs ci sono sette diversi stili di menu da scegliere poi lo sfondo puoi caricare le immagini che vuoi e scrivere testi collegare l'account di twitter e quindi mi aspetto che in tanti cominciano a usare eh, io ho una, diciamo, una. Mi piacerebbe arrivare a 409 nuovi nu clubs al giorno, è abbastanza dura, ma adesso siamo a quasi 40, quindi siamo al 10% del, dell'obiettivo, insomma. Dell sì. Senti, hai detto che non vuoi che i clubs diventi un social network, ma come lo definiresti effettivamente? Mi hai detto prima che cos'è, ma che definizione daresti? Un strumento per promuovere il tuo personal branding perché mm, è, è anche per divertirti soprattutto perché eh, club si aiuta a liberare quel designer che c'è dentro di noi, no? una volta si diceva in spagnolo si dice De... De poeta il loco todos tenemos un poco <ride> poeta e padre, abbiamo un po', e io penso che anche di, di, di design daremo un po', e, e in più è molto importante per eh, l'ora di trovare lavoro, tantissime aziende, ho letto le statistiche, praticamente più del 60% delle aziende italiane, stanno eh, cercando in internet prima di decidere di eh, assumere una persona e quindi eh, trovarsi una pagina bellissima, con, creata da te, quindi anche a livello personale stai dando eh, è uno specchio della tua persona nel web e stai dando un'immagine di te giusta, eh, vuol dire che avrai più possibilità di un altro che non ha una pagina club e quindi mi piacerebbe che, <ride> che eh, questo strumento aiutasse a tante persone a mostrarsi veramente come sono, a mostrare anche le, le loro capacità. Guarda, decidono dei font, ci sono dei font bellissimi ma cambiano i colori, fanno delle combinazioni con i background e tutte queste cose parlano molto della persona e sono contento che, che, che stia funzionando e la prova è che 49 class al giorno è un numero bello insomma quindi sia personal branding per gli utenti sia comunicazione per le piccole aziende, giusto? esattamente d'accordo, Johnny io ti ringrazio tantissimo per il tuo tempo e per essere stato qui con noi oggi figurati, grazie a te